Mentre eri in Italia anche stavamo pregando? Mentre, mentre stavamo in Italia quando stavamo orando. E stavamo chiedendo al Signore anche, Signore, quale sarà la parola che ci deve guidare in quest'anno? E le stava preguntando, Signore, qual è la parola che ci va a guiare quest'anno? L'anno scorso la parola era l'anno dell'espansione. l'anno passato la parola era anno dell'espansione. Era intesa non come un'espansione di quantità, ma come un'espansione in profondità. E non era un'espansione di quantità, sino che in profondità. E veramente abbiamo vissuto un'espansione molto grande in profondità. E veramente abbiamo visto un'espansione molto grande in profondità. Io vi vedo differenti da come eravate l'anno scorso. Io vi vedo differenti da come eras l'anno passato. Qualcuno si è sposato. Alguien <ride> si è casato. Però non è soltanto questo, è proprio il, la profondità eh, spirituale che è cambiata in molti di voi. Pero no es solo esto, sino que la profundidad espiritual cambió en muchos de vosotros. Y entonces la mi pregunta en estos días era, Señor, ¿qué es lo que sucederá este año? ¿Cuál es la línea de este año? ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo que el Señor me ha dicho es que este año será el año de la realización de las promesas perché abbiamo ricevuto molte promesse, hemos promesse e queste promesse ancora non si sono realizzate Esas aún no se e sembra che tardano ad arrivare parece que tardan. ovviamente ci sono degli ostacoli Dio ci ha rivelato anche questo Claramente, gli ostacoli, come Dios nos dijo. e quindi intercederemo affinché questi ostacoli vengano rimossi. però nella realtà la risposta già è arrivata Pero en la realidad, la ya llegó. solo che non lo sappiamo però non lo sappiamo. Che cosa vogliamo dire con questo? Che, decir con eso? che questo è l'anno in cui prenderemo coscienza, lo vedremo realizzato. Che questo es è l'anno in cui troveremo coscienza e lo vedremo realizzato. Di qualcosa che in realtà già è pronto. Vedremo algo che realmente già sta visto. Vogliamo leggere il secondo re? Vogliamo leggere il secondo re? Capitolo 7. Capitolo 7. Dal versetto 6 al versetto 20. Del 6 al 20. Y para leer un poco esta mañana. Bueno, yo voy a leer. Uh, porque, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y dijéronse los unos a los otros. He aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche. Dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campo como estaba, y habían huido por salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata, y oro, y vestido, y fueron y escondieronlo. Y vueltos, y entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro, No hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos, y vemos la nueva casa del, del rey. Y vinieron y dieron voces a los, a los guardas de la puerta de la ciudad, y declararonles diciendo, Nosotros fuimos de campo al campo de los siros y he aquí que no había ahí hombre ni voz de hombre, sino caballos atados, haznos también atados, y el campo como se estaba». Y los porteros dieron voces y declararon lo dentro de en el palacio del rey. Y levantóse el rey de la noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los siros. Ellos saben que tenemos hambre y han se salido de las tiendas y, es y escondidos en el campo, diciendo, cuando hubieran salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado de la ciudad. Porque ellos también son como, son como toda la multitud de Israel que han quedado en ella. También ellos son como, son como toda la multitud de Israel que, apare, que ha perecido. Y en vemos, vemos que hay. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey tras el campo de los sirios diciendo, «Id y ve. Y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los sirios habían arrojado con premura. Y volvieron los, me los mensajeros y hicieronlo saber al rey. Entonces el pueblo salió y saquearon el campo de los siros, y fue vendido de once de flor de harina por un ciclo, dos de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba, y atropellóle el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey le enseñó a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo Dios sea deseado por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo Aunque Jehová hiciese y, y ventanas en el cielo pudiera ser eso Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello Y vínale porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió passaggio molto conosciuto un passaggio abbastanza conosciuto stamattina abbiamo fatto leggere tanto colore. questa lei molto. E molto perché è importante questa storia? perché è importante questa storia? perché c'era una parola profetica da parte di Eliseo perché c'era una parola profetica da parte di Eliseo Eliseo aveva ricevuto una rivelazione da parte di Dio Eliseo aveva ricevuto una rivelazione da parte di Dio c'era un periodo di guerra, c'era... Una carestia. Aveva un periodo di guerra e una carestia. Il popolo non poteva uscire dalla città perché l'esercito nemico lo stava assediando. Il popolo non poteva uscire dalla città perché uh, l'esercito nemico lo stava attaccando. Però arriva la parola profetica da parte di Dio. Però arriva la parola profetica da parte di Dio. Domani a quest'ora la farina costerà un prezzo basso. Maniana a quest'ora la rina costerà a un prezzo più basso. Más bajo. Ma come era possibile? Era possibile, La città era assediata. La città stava attaccata. La gente, tanto della fame, stava mangiando i propri figli. La gente con. Oh, a ver, a ver, la gente con tutta la fame che aveva stava comendo sus propri figli. Non no stiamo dicendo una cosa. È scritto nella Bibbia. È scritto nella Bibbia. Che avevano così fame che tenían tanta hambre che due donne si misero d'accordo che due donne si d'accordo oggi mangiamo il mio figlio el mio. e domani mangiamo il tuo e domani il tuo è successo che hanno mangiato il primo figlio e com'erano il primo figlio però il secondo figlio la, la mamma si era nascosta però il secondo figlio la, la mamma se lo llevò e quindi andarono da Re a piangere il re, il re non gli vuole dare il figlio da mangiare e furono del re llorando il re però non tiene darmi il suo figlio per comere e quindi il re era così ehm um, eh, dispiaciuto di questa situazione il uh, lament lamentava tanto questa situazione che que disse basta adesso vado a uccidere Eliseo che dice basta, ora voi a Eliseo che c'entra il profeta con la guerra e con la carestia? che tiene che avere Eliseo con la guerra e la carestia? però per fare qualcosa facciamo tagliare la testa Eliseo però per fare qualcosa vamos a portarle la testa Eliseo perché quando le cose non vanno bene perché quando le cose non vanno bene la colpa è del pastore la colpa è del pastore Ah, no, adesso c'è il Covid. Ah, no, ora tengo Covid. Eh, la colpa è del pastore. La colpa è del pastore. Mi hanno licenziato dal lavoro, la colpa è del pastore. Mi dispidieron del lavoro, la colpa è del pastore. Non vado più in chiesa. Ya non vado più in Però <ride> quando andarono lì, invece di tagliare la testa di Eliseo. però quando furono lì, invece di la cabeza di arrivò la parola profetica da parte di Tio. Llegò la parola profetica di Dio. Domani la farina costerà a un prezzo basso. Mañana la farina costerà a un prezzo basso. Un che era una cosa così assurda che, algo tan absurdo, che il generale che stava insieme con il re, che il che stava con il re lo prese in giro si burlò di lui dice sì ma addirittura se Dio facesse delle fieste in cielo, dijo, Però se el cielo è impossibile che la farina possa costare così poco è impossibile che la farina poco e lì arrivò la seconda parola profetica e lì arrivò la seconda parola profetica tu lo vedrai ma non ne mangerai tu lo vedrai, però non comeras dello ricordati bene questa parola ricordati bene questa parola tu lo vedrai ma non ne mangerai tu lo veras però non comeras dello perché più avanti questa parola ci servirà perché più avanti non ci va a servire. però cosa era successo? però che è passato? durante la notte durante la notte eser... il... Dio mi ha fatto ascoltare il rumore di un esercito Yo ellos habían hecho escuchar el ruido de un ejército. Y todos los enemigos habían escapado. Loro erano chiusi dentro Ellos estaban cerrados en la ciudad. Pensando que, fuori enemigos, Pensando que fuera estaban los enemigos. Pero fuera no había nadie. Ya avevano ricevuto la loro Ya habían recibido su promesa. Solo que non lo no lo sabían. Però no lo so sabían. No sé si me estás comprendiendo. cosa voy a que estaba mattina? Non so se. Sì, bueno. Entendez lo che voglio dire stamattina. Questo è l'anno in cui noi vedremo la nostra promessa. Este è es l'anno in cui vamos a ver nuestra promessa. La promessa già la abbiamo. Porque già la tenemos. Soltanto che ancora non ci ne siamo resi conto. Però a un certo punto. Questi uomini a un certo punto avevano la liberazione. Però ancora non l'avevano capito. Però non un certo punto. Fino a quando non arrivarono i lebrosi, Hasta que los, uh, che erano uh, lì in, nel campo del nemico, erano, uh, avevano passato, avevano camminato per quel campo del nemico, por el campo del nemico avevano visto che non c'era nessuno. Visto no nadie, e furono ad avvisarli. E quindi andarono a vedere, e a ver. presero tutto quello che c'era in questo accampamento, que c'era cibo c'erano i vestiti c'era oro, oro c'era argento c'erano le spade c'erano cavalli cavallos, mucche c'era di tutto había de todo. ed effettivamente è successo quello che il profeta aveva detto y pasó lo que el profeta dijo. il giorno dopo la farina non costava niente y después, la muy poco. e mentre il il generale dell'esercito era lì alla porta a vedere la roba che vendevano. E mentre il generale dell'esercito stava lì alla porta Vendo che vendivano la roba Fu calpestato dalla folla che correva La gente lo pisò, la gente che stava corriendo lo pisò E morì E morì Aveva visto ma non aveva preso Perché vio però non comì adesso Proprio come aveva detto il profeta. Dijo el profeta Quindi cosa significa avere la promessa ma non saperlo? Però che significa tenere la promessa e non saperlo? Vi voglio raccontare una storia. una storia. Un giorno un uomo voleva comprare un vaso. Un giorno un uomo voleva comprare una vasija. E quindi entrò nel negozio. E entrò nel negozio. E chiese quanto costa il vaso. E quanto costa la vasija. E quindi trovò un vaso interessante che gli piaceva. E una interessante che gli gustava. E gli dissero ah, questo vaso costa 100 euro e le dico "Bueno, va, esta vasija cuesta 100 euros. È eh, un po' caro, però gli piaceva lui. È un po' caro, però a lui le gustaba. E quindi lui iniziò a guardare nel portafoglio? E lui mirò in la en la, cartera, la cartera, <laughs> Y e solamente aveva 50 euros. E solo tenía 50 euros. E quindi se ne uscì da quel negozio. negozio. E pensava che lui voleva comprare il vaso. E pensava che que lui voleva comprare il vaso. Però Estava questo vaso sì. comprava 100 euro. Però costava 100 euro. Però lui ha pensato era solo 50 euro. Però lui solo aveva 50. Ma lui provvisto, si è ricordato? Però di repente si è che una parte del suo borsiglio che una parte del borsiglio aveva una quantità di soldi nascosti. Tenia un certo dinero escondido. Una riserva. O qualcosa come una riserva per le, per le, le emergenze. Le e quindi secondo che adesso sì aveva 100 euro e si dì di che ora si tenia 100 euro entrò di nuovo nel negozio entrò a tienda Comprò il vaso Comprò la vasija e uscì felice e salì felice ora qual è la domanda? ora qual è la domanda? cosa è cambiato dalla prima volta che è entrato nel negozio alla seconda volta che è entrato? che cambio dalla prima volta che è entrato nella tienda alla seconda lui aveva sempre con 600 euro. Los 100 euros. Solo che la prima volta non lo sapeva. Però la prima volta non lo sapeva. Tu hai la promessa. Perché tu hai la promessa. Solo che non lo sai. Però non lo sai. E se tu non lo sai, non la puoi disfruttare. E se non lo sai, non la puoi disfruttare. Questo è l'anno in cui noi vedremo le promesse. Perché questo es è l'anno in cui vedremo le promesse. La nostra promessa già ci è stata data. Perché già nos la promessa. Solo che ancora non lo sappiamo. Non lo Quindi come facciamo a vedere realizzata la promessa? Come possiamo la promessa? La, la prima cosa che dobbiamo fare la dobbiamo vedere. In Genesi capitolo 21. In Genesis, capitolo 21 dal versetto 15 al versetto 19. Y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y siéndose enfrente alejándose como un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho morirá y siéntose enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel llamó al ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y hazle eh, tu mano porque oh, en gran gente lo tengo de poder entonces Dios entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho ¿qué cosa le ha sucedido? ¿qué había pasado? haga era stata santa cachada de Abraham Agar había sido echada por Abraham. C'era un problema fra Abraham e Sara y Agar fu bueno, Había un problema entre Abraham y Sara y Agar fue echada con su hijo. Y entonces se encontraron en el desierto y en un punto la agua terminó. Estaban en el desierto y de repente el agua murió. Y entonces, el agua terminó. Entonces, ella puso el hijo debajo de un árbol, un arbusto. Una salsa. Una se amantanó e si mi si era piange se e si puso a llorar perché dice non voglio vedere mio figlio che muore perché dice non voglio vedere mi mio figlio che muore e all'improvviso Dio gli appare. e de repente Dio gli appare e gli eh? ricorda la promessa e... che aveva fatto di Abramo e le ricorda la promessa che ha fatto di Abramo e dice la Bibbia che gli apre gli, gli, gli occhi e dice la parola che gli apre gli occhi e agar vede che proprio lì vicino c'era una fonte di acqua viva e agar vede che proprio oggi aveva una fuente di acqua viva la promessa della sua vita la promessa del suo vita. Le stava piangendo pensando che moriva. E io stavo piangendo pensando che moriva. Quando la vicina aveva la fonte dell'acqua che gli serviva per bere. Però giusto lì aveva la fonte dell'acqua che, che necessitava per bere. Il problema qual era? Qual era il problema? Che non riusciva a vedere. Che non lo vedeva. Gli occhi erano chiusi e Dio ha dovuto aprire gli occhi per vedere la promessa. Que los ojos para ver la promessa quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare Así que que que hacer per ricevere la promessa, para la promessa è vederla es tu devi iniziare a vedere la tua promessa, que a ver tu promessa. devi iniziare a vederla nella tua mente devi iniziare a vederla nella tua mente che significa vedere la promessa? Che significa ver la promessa? Significa vederla col tuo cuore, con la tua mente. Significa verla con tuo cuore, con la tua mente. Quando stai pregando, inizi a vedere quello che Dio ti ha detto: realizzato. Quando stai orando, inizi a vedere quello che Dio ti ha detto che si va a realizzare. Inizia a vedere Valencia tutta convertita. A ver Valencia Inizia a vedere Valencia che sta tutta convertita. Inizia a vedere che cammini per la strada e i negozi adesso hanno dei nomi cristiani. Inizia a vedere che cammini per le calles y los, las ahora e le tiendali che ora hanno nomi cristiani. E che dove facevano uh, tante cose sbagliate adesso ci sono chiese. E dove siano tantissime cose mali ora sono le E i barbieri che adesso si chiamano Dio e Amore. E i barbieri che ora si chiamano Dio e Amore e i dentisti che si chiamano Dio e luce e i dentisti che si chiamano Dio e luz. inizia a vedere con i tuoi occhi Empieza inizia a vedere con i tuoi occhi sapete in Guatemala c'è ci una città che si chiama Almalonga sapete in Guatemala c'è una città che si chiama Almalonga dove il 99% delle persone sono convertite dove il 99% delle persone uh, sono creyenti e se tu vai là trovi i negozi con le scritte cristiane con i nomi cristiani e se tu vas a lì i negozi hanno uh, nomi cristiani Barbieri Shalom Barbieri uh, e Shalom Um, non lo so uh, Ufficio uh, Dio è Amore Ufficio uh, Dio amor. è così, Tutti i negozi che tu vedi hanno nomi cristiani tutte le schieni che vedi sono cristiani e la presenza di Dio è così forte in quel posto e la di Dios ese sitio. che i, i, le verdure hanno delle dimensioni enormi che le verdure sono enormi Carote così grandi. Sono carote così grandi, come brassosi, zanahorio, perdon. che sono così enormi. In che sono così grandi. Noi dobbiamo iniziare a vedere questo anche qui a Valencia. Dobbiamo pensare a vedere questo in Valencia. Tu mentre cammini eh, con la macchina eh, sulla serreria e ti fermi al semaforo. Mentre cammini con il coche con la serreria e ti parli dal semaforo. E guardi che ci sta un posto di scommesse. E vedi che hai un sito dove siamo posto. E vedi che là inizia a vedere che ci sarà una chiesa. Una del e inizia a vedere che lì avrà una iglesia. Passa davanti all'ospedale. Passa davanti all'ospedale. Inizia a vedere che l'ospedale lo chiudono perché non ci saranno più malati. E cammina per davanti al tribunale che sta qua vicino. E cammina davanti al del tribunale che sta qui cerca. E vedi che ci sono i giudici là fuori così, non sanno cosa fare perché non ci sono reati. E vedi che stanno lì i così, parados, perché non sanno che fare perché non hai criminali. Inizia a vedere il risveglio. Inizia a avere un avviamento. Credilo, vedilo con gli occhi. Credilo e con gli occhi. Perché fine dove tu vedi, fine lì sarà la tua benedizione. Perché hasta dove tu vedi lì sarà la tua benedizione. Se la tua visione è limitata, limitata non potrai prendere la promessa. Non potrai trovare la promessa. Agar aveva la promessa. Perché Agar aveva la promessa. Però era lì a piangere. Però stava lì Lei vedeva il figlio che stava morendo. Ve veía hijo che stava e non poteva vedere l'acqua che stava lì vicino al figlio. E non poteva vedere l'acqua che stava lì cerca del figlio non poteva vedere quello che Dio aveva preparato non poteva vedere lo che Dio aveva preparato perché i suoi occhi stavano vedendo la cosa sbagliata perché i suoi occhi stavano vedendo la cosa, la cosa questo è l'anno di vedere realizzate le nostre promesse questo è es l'anno di aver realizzato le nostre promesse però per vedere realizzate dobbiamo vederle però per averle realizzate dobbiamo che que verlas. quello che Dio disse anche ad Abramo lo che Dio disse anche ad Abramo Genesi capitolo 13 Genesi capitolo 13 dal verso 14 al 14 eh,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 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti, te la, porque a ti la tengo que dar. Dios, a Abramo, Dios le dijo a Abraham, guarda la tierra. Mira la tierra. A settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. A alquilón, a mediodía, a oriente, a occidente. Todo el país que vedi lo daré. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti. Y entonces, ¿se si a guardar soltanto a la tierra? Así que si él solo veía el suelo, habría preso poco. Hubiera tomado poco. Ma lui salì sulla montagna più alta. Però lui suggerì la montagna più alta. E iniziò ad allargarsi gli occhi per guardare più lontano possibile. Lo possibile. Non esistevano i binocoli. Non esistevano uh, le lenti per vedere. Però sicuramente lui faceva così per guardare dove più poteva guardare lontano. Però sicuramente stava così per vedere lo più lontano possibile. Perché sa che dove arrivava la sua vista, lì arrivava la benedizione. Perché sapeva che da dove il vedeva, lì arriva la sua benedizione. Per questo per prendere possesso della promessa. Por eso, para tomar la promessa, Devi vedere lontano. Tienes que verla lejos. Non guardare vicino ai tuoi piedi. Non cerca de tus pies. Non guardare quello che tu stai vivendo oggi. Non mi quello che stai vivendo oggi. Non aveva figli. E non te ne E Dio gli dice guarda a destra e a sinistra, tutto sarà per la tua discendenza. E Dio gli aveva dice, mira, alla derecha e alla scheda, tutto sarà per la tua discendenza. Ma come ci ho 90 anni e non ho figli. Però se io tengo 90 anni e se non tengo figli Che me ne faccio di tutta questa terra di Israele? Che vedo claro, di tutta questa terra di Israele? Però lui ha visto. Però è Dio. E non solo. E non so no solo. Eso. Dio gli disse non solo di vedere. Le dijo, no solo veras, ma anche di percorrere il paese che aveva visto, ma anche di ir per no, la terra che aveva visto. Quindi, le due cose che dobbiamo fare non è soltanto vedere, ma dobbiamo anche camminare sulla promessa. Sino la non basta avere la promessa. Non è sufficiente tenere la promessa. Non basta vederla. Non è sufficiente vederla. Devi camminare nella promessa. Tienes quei camminar, sorella. Deuteronomio 11 e 24. Deuteronomio 11 24. Dice così. Ah, sì, dice. Sì. La prima parte del verso. So, ok. Quattro. Sì. Quattro. Todo... Sì. Quattro. Ah, quattro. Undici 4 Mannaggia. <ride> ok. Ok. E lo che hizo il ejército di Egitto, a sus caballos, a sus carros, come hizo ondear. Diario... 1124, scusate. La ah, nome è super. Perdona. 24. 1124. Todo... Vale, 1124. Mm. Todo il luogo che pisare la planta di vostro piede sarà vostro. Questo Dio lo dice a Gesùè. Lo a Josué. Tutto i, tutti i posti che la pianta del vostro piede calcherà vi apparterrà. quindi la prima parte della promessa era di vederlo la parte della era de ma poi loro dovevano calcare quella terra la era que que esa e questo ci parla di fede fe. vi ricordate quando abbiamo letto la storia all'inizio quando abbiamo letto la storia all'inizio cosa è su su successo con quel generale che è passò con il generale? L'ha visto. Lo vedo. Però non l'ha calcato, non l'ha potuto prendere. Però non potuto. Perché non ha creduto. Perché? Perché non credo. Quindi calcare ci parla di credere, ci parla di fede. Per questo camminare parla di fede. O sea, la... La... la fede non è soltanto certezza. La fede non è certezza. Ma è dimostrazione. Sino che è davvero dimostrazione. Dio ti parla. Perché Dio ti Muoviti in quello che Dio ti dice. Muoviti in quello che El ti dice. Dio ti ha detto che devi andare in Inghilterra. Dio ti che devi in Inghilterra. Perfetto, inizia a studiare in inglese. inglese. Se hai la possibilità, viaggi in Inghilterra, metti il tuo piede in Inghilterra. La possibilità, pon tu pie Dichiara, questa è la mia terra. Declara, Esa è mi Prendi possesso di quello che Dio ti ha dato. José, Dios dio. Cuando Dios nos dijo que debíamos venir a vivir en España. Venir a, venir a parte ogni en España. A parte de a Aparte que cada ocasión era buena para a viajar a España. Pero yo, hice, una a Pero yo hice, uh, uh, hice hacer una escuela a mis hijos para aprender el español. Y venimos aquí dos meses durante el periodo estivo y a vivir. Y nos venimos aquí dos meses en, en verano para vivir mettiamo il piede nella terra mettiamo il piede nella terra perché quella terra ci appartiene perché esa terra non pertenece Dio ti ha, ti ha detto che devi comprare una macchina senza soldi io dicendo che devi comprare un coche senza dinero fai qualcosa a salvo io ricordo quello che è successo con il pastore Giovanni. Io mi ricordo quello che è passato con il pastore Giovanni. Che lui doveva cambiare la macchina. Che aveva cambiare il coce. E quindi mi chiese un consiglio. E mi preghi un consiglio. Ah, io sto... Apostolo, cosa ne pensi? Apostolo, che opinas? Vorrei comprare questa macchina un po' vecchietta. Mi a comprare se c'è un po', po vie. O c'è quest'altra macchina, un po', però era tutto un po' male. O è questa però che, che sta un po', un po un male. E dissi, sì, no, Giovanni, è sbagliato tu devi prendere la terra che Dio ti ha promesso Dio ti ha promesso prosperità allora fai una cosa vai vai nel concessionario di macchine scegli la macchina che più ti piace e nuova Elige il coche che più ti piace, che sia nuovo Fatti fare il preventivo, scrivi su una carta come lo vuoi, fai qualcosa Scrivilo in un sito come lo quieras, però a salvo. Poi vieni e preghiamo Luego e, e lui fu, andò E lui fu Scelse la macchina che gli piaceva Elegge il coche che gli gustava. Però si sbagliò. Però si equivocò Perché prese un modello di una macchina Perché tomò un modello di un coche E gli accessori di un'altra macchina E gli accessori di un altro Praticamente lui scrisse su un foglio di carta una macchina che non esisteva. Praticamente e scrisse scriviò nel papel un coso che non esisteva. Però questo non lo sapevamo. Per questo non lo sapevamo. Noi pregammo. Noi sapavamo. Credemo. Credemmo. E dopo qualche mese uscì una pubblicità per strada. E dopo di un mesi una pubblicità per la carta. Una serie speciale. Una serie speciale. La macchina che lui aveva chiesto. Il coce che lui aveva pedito. Con gli accessori come lui li aveva chiesti. Con gli accessori come lui gli aveva pedito. <ride> e quando andò a chiedere l'informazione in Italia ce n'era una sola bianca. E quando fu a chiedere l'informazione uh, in, in, in, in, in Italia solo aveva una Bianca. Quanto costa la macchina? Quanto costa il coce? 23.500 euro. 23.500. Uh, 23. Che non aveva. Che non aveva. E quanto posso lasciare di acconto per prenderla? E quanto posso lasciare del presupposto per tenerla? Anche, non mi ricordo, se 50, 100 euro, una cifra... Come 50, 6 euro. E lui dice una caparra. E lui no dio. E poi tornò a casa. E si vuolvi a casa. E mi chiamò. E mi chiamò. Apostolo, io secondo me ho fatto una sciocchezza. Apostolo, posto che è una tonteria. Perché stavo là, sono andato a vedere. Perché stavo e fuori a vedere. E io dato anche l'acconto... Ah, lì il presupposto. Però io non ho i soldi, come devo fare? Però non tengo il dinero per questo, come faccio? Credi! Credi! E preghiamo. Oramos. E lui stacca con me e gli arriva una telefonata. E lui uh, deja di de parlare con me e gli arriva un'altra chiamata. Una telefonata del padre. De padre. Che aveva venduto un terreno. Che aveva venduto una terra. E andava a dividere questa cifra fra lui e la sorella. E io a dividere questo tra e sua E la cifra era esattamente 23.500 euro. E era esattamente 23.500 euro. La cifra che gli serviva per comprare la macchina. Che era il dinero che le serviva per il coche. Però la cosa ancora più bella. Però algo più bonito. È che lui andava a pagare questa macchina in due, in due parti. Il due pagamento di due parti. È es che que lui fu a pagare questo coche in due parti. Una quando doveva prendere la macchina e una dopo sei mesi. Una cuando tenía que uh, tomar el coche y otra después de seis meses. Porque, esta Porque había esta ofrenda. Y el que compraba el terreno el la tierra, le daba la mitad en ese momento y la mitad, dopo y la otra mitad después de seis meses. Tutto de manera perfecta. Todo tan perfecto. Perché tu per vedere la promessa, per entrare nella promessa. Perché tu per vedere la promessa e entrare lì. Non solo devi vederla. Non solo verla, devi crederci. Sino che non devi crederci. E crederci significa fare qualcosa. E creder significa fare algo. Qualcosa. Algo. Qualunque cosa. Qualche cosa. Ma muoviti su quella cosa che tu hai creduto. Però muoviti in esa cosa che hai creduto quest'anno sarà l'anno in cui noi entreremo nelle nostre promesse, este sarà in cui nelle nostre promesse. abbiamo ricevuto le promesse. le promesse sono state ostacolate Fueron, uh, di la risposta però è già arrivata, solo che non lo sappiamo iniziamo a vedere la promessa iniziamo a camminare sulla promessa, a camminare la promessa. e poi disfruteremo della promessa e poi vamos a della promessa Amen. Amen. questo non significa che non ci saranno combattimenti questo non significa che non avranno peleas quando sono entrati nella terra promessa hanno dovuto combattere quando entrarono nella terra promettendo che anche di peleare hanno avuto i giganti c'erano le mura alte c'erano i muri alti però alla fine hanno realizzato quello che Dio gli aveva promesso però al final realizzarono quello che que Dio gli aveva promesso e anche nella tua vita e in tua vita también. il fatto che Dio te l'ha promesso non significa che non ci saranno problemi Dice che l'iscella la promessione no significa che non avranno significa che non ci saranno combattimenti. Non significa che non avranno peleas. Più la promessa è grande, più grandi saranno i combattimenti. Mas la promesa, o sea, quanto más la promessa sia grande, más uh, peleas pelea Pero Dios Dio ti darà la vittoria sui combattimenti. Dio Steinerà la vittoria in Israels. Quando loro stavano combattendo in Israele quando ellos estaban peleando en Israel. Dio addirittura mandava le pietre dal cielo. mandaba las rocas del cielo. E calabroni a pungerli. Las aves a picarli. Le mura sprofondarono. Los muros abajo. La, gente a loro. La gente se escapaba delante de ellos. Pero, loro Pero ellos tenían fe. Erano combattuti. Y pelearon. Y, y este año será un año de grandes victorias. Combattimenti. Peleas. Ma vittoria. Entreremo quest'anno nelle promesse. Este año en las Dobbiamo vedere la promessa, que ver la promessa. E iniziare a calcare la promessa. E Dobbiamo credere. Vogliamo adesso avere un momento, vogliamo pregare? Siamo stare in tempo a parola Salutiamo tutte le persone che ci seguono attraverso internet Salutiamo a tutti, siamo a in diretta